Ciao a tutti, in questo video vorrei mostrarvi brevemente come usare, almeno nelle sue funzioni più basilari, il Query Service di Wikidata che potete raggiungere facilmente attraverso questo link nella colonna di sinistra, Query Service, e vi si aprirà query.wikidata.org Per maggiori informazioni sul Query Service potete consultare la pagina Wikidata Sparkle Query Service con tutte le sue... Eh, altre pagine che link come tutorial e come guide sono tutti questi materiali elencati qui potete anche trovare alcuni materiali utili nella mia sottopagina utente user Epidosis queries exp in particolare troverete qui nella sezione sparkle eh, una, una serie di link a tutorial vari che ho raccolto eh, anch'io sostanzialmente sempre partendo da wikidata sparkle query service più un altro vedete questo e ho raccolto anche un link a Wikidata di queste query, che è un servizio molto utile in cui voi potete chiedere a degli utenti esperti una query che non siete stati in grado di scrivere eh, per un qualunque motivo: perché è molto complessa, perché non l'avete mai fatto, eccetera. Se voi la chiedete qui, eh, un utente vi risponderà, vi darà la query e voi potrete, ad esempio, anche capire come funziona questa query e poi in futuro eh, costruire da voi delle query più complesse che magari senza. Eh, senza l'idea che vi ha fornito eh, l'utente che vi ha risposto qui, non sareste stati in grado di costruire. Quindi non fatevi scrupolo, ovviamente, magari non per query semplicissime, ma per query di una certa complessità, a fare un salto in Wikidata di queste query e a eh, scomodare qualche utente che sarà senza dubbio felice di rispondere alla vostra domanda. Bene, a questo punto. Uh, possiamo vedere alcuni esempi vedete nella mia sottopagina utente ho raccolto anche alcuni esempi di query di difficoltà crescente diamo un'occhiata allora, le due parti fondamentali di una query sono uh, ovviamente il SELECT e il WHERE SELECT mi dice quali sono le variabili che mi interessano ognuna di queste variabili darà origine ad una colonna nei risultati mentre il WHERE mi dice invece Uh, quali sono uh, uh, le, uh, gli elementi in cui io voglio che queste variabili vengano cercate. Allora, io, vedete, ho definito, uh, ovviamente qua si parla sempre di triplette, no? Il primo elemento è il soggetto, il secondo è il predicato e il terzo è l'oggetto. Ora, io metto come, come soggetto item, come predicato la proprietà 3365, cioè l'identificativo dell'enciclopedia Treccani Online e come oggetto metto um, un, appunto il valore di questa, di questa proprietà a cui do, uh, il, um, do il nome Treccani. Questi due nomi che io ho messo, item e Treccani, sono nomi puramente convenzionali che io posso cambiare senza alcuna influenza sulla mia query. Posso mettere CTR Posso cambiare elemento in X, posso fare quello che voglio rispetto a, queste, um, a questi nomi di queste variabili, che sono puramente, uh, puramente convenzionali, puramente anche estetici in un certo senso. A questo punto io potrei lanciare la query con questo tasto, vedete il tasto play, il tasto di esecuzione, e mi verrebbero fuori i risultati aggiornati a un minuto fa. Lo vedete da questo tastino potete vedere a quando sono aggiornati i, anzi, fa, sono aggiornati i dati eh, dei risultati è chiaro che se voi avete inserito su wikidata eh, un eh, identificativo pochissimi minuti secondi fa eh, potreste non vederlo ancora apparire nei risultati di una query a seconda di eh, quando è il momento in cui appunto eh, la query eh, ha preso i dati è chiaro che se la query si rifà a dati di mezz'ora fa eh, il vostro, la vostra modifica non sarà ancora visibile tra i risultati ora eh, io appunto eh, in questo modo star, sto andando a chiedere eh, quali sono tutti gli x, tutti gli elementi tutti i soggetti contenenti almeno un valore della proprietà 3.365 cioè dell'identificativo dell'enciclopedia treccani e gli sto chiedendo di mostrarmi quali sono gli elementi e quali sono i valori per eh, diciamo velocizzare eh, il processo eh, di, della query, io adesso non gli chiederò tutti i risultati, ma gli chiederò soltanto di mostrarmene 10 a caso. Limit significa che io sto andando a chiedere soltanto un certo numero di risultati e questo numero, cioè i risultati che mi, che mi vengono fuori tra questi 10, sono puramente casuali. Diciamo che appunto di solito non si usa limit, perlomeno si usa solo in certe circostanze, in questo momento visto che appunto non ho la pretesa di mostrarvi tutti eh, gli elementi contenenti eh, l'identificativo dell'enciclopedia Treccani Online ci aiuterà ad avere la query anche in un tempo brevissimo visto che appunto deve cercare solo 10 risultati infatti è stato molto breve e vedete, abbiamo 10 elementi e 10 risultati ovviamente ad esempio ci manca, eh, ci manca vedete ad esempio l'etichetta non abbiamo l'etichetta di questi elementi che può essere un dato utile e quindi adesso la prima cosa che vedremo che impareremo ulteriormente rispetto a questa query estremamente basilare, è come mostrare anche l'etichetta dell'elemento. Ora, andiamo a capo, aggiungiamo una nuova riga, e usufruiremo del completamento automatico, che si può far apparire con CTRL più spazio. Cominciamo a digitare Service, Service, Wikibase, Label, e a questo punto, vedete, eh, andiamo su Invio, mi è venuto fuori service due volte, quindi il primo lo cancello. E, e vedete: questo è il modo per chiedere alla query di andare a cercare anche l'etichetta. E l'etichetta, eh, allora, questa, tutta questa parte qua, tutto, tutta questa parte di riga non è necessario che voi la impariate, potete benissimo, sempre inserirla col completamento automatico. Anzi, ci mettete meno a inserirla col completamento automatico. È importante che sappiate che eh, il punto decisivo è ovviamente ciò che sta tra questi virgolette. Cioè. Quali lingue ci interessano per l'etichetta dell'elemento? Quali lingue ci interessano? Vedete, di default lui mi, mi dice, ti darò come, come lingua la lingua che tu, l'autolanguage, cioè la lingua che tu hai qui impostata come lingua dell'interfaccia. Posso anche scrivere banalmente it. Se non è presente it, ti darò en, cioè l'inglese. Questo non significa che io ho su due colonne separate etichetta italiana e etichetta inglese, cosa che si può fare è leggermente più complessa e non vediamo, comunque sappiate che si può fare. Eh, in questo caso io gli sto chiedendo, dammi su una stessa colonna l'etichetta italiana, se non fosse presente l'etichetta italiana dammi l'etichetta inglese. Nel caso in cui non sia nemmeno presente l'etichetta inglese vedrete comparire semplicemente il Q dell'elemento. A questo punto però, ecco, non basta che io aggiunga questa riga. Questa riga dice alla query di tenere in considerazione anche eh, le etichette e le descrizioni, ma a questo punto gli devo anche dire che queste etichette e queste descrizioni le voglio vedere. E quindi cosa devo fare? Devo aggiungere, nelle variabili che sto selezionando, xLabel e, volendo, anche xDescription. Eh, in questo caso, mentre vi ho detto che i nomi che io do alle variabili sono puramente convenzionali, qui non è pienamente convenzionale, perché... Perché io devo sempre scrivere ehm, il, il, nome delle, il, il nome della variabile di cui mi interessano l'etichetta e la descrizione. Se io questa variabile la chiamo x, si chiamerà x più label maiuscolo e x più description maiuscolo. Se io questa variabile la chiamo item, allora dovrò... Anche qui ricordarmi di cambiare nella selezione tutti gli X in item. Però ecco, è fondamentale che se io voglio sapere l'etichetta e la descrizione di qualcosa, eh, dovrò scrivere il nome di quella cosa più label maiuscolo e il nome di quella cosa più description maiuscolo. Bene, andiamo a vedere sempre con limite a 10 quali sono i risultati. Vedete, questi sono i risultati di eh, 10 risultati a caso, Presi, da, ehm, presi attraverso questa query, con elemento, etichetta, descrizione e l'identificativo ehm, dell'enciclopedia Treccani. Ora cominciamo ad aggiungere eh, difficoltà crescente. Vedete, io in questo momento sto chiedendo una sola variabile, sì, poi sto chiedendo anche, ovviamente, eh, sto chiedendo ovviamente anche le etichette, le descrizioni, ma alla fine, diciamo, gli elementi che io cerco rispondono ad una sola condizione, la condizione di contenere la proprietà 3.365. Ora invece gli chiederò, eh, chiederò a questi elementi di contenere non solo la proprietà 3.365, ma di contenere anche la proprietà relativa all'enciclopedia di Agostini cioè la proprietà 6706 che chiamerò ag e aggiungo, vedete, anche ag tra eh, le mie variabili. Metto sempre il limite a 10 perché così vedete abbiamo risultati in fretta, non ci interessa in questo momento la completezza e mando la query. E vedete, adesso abbiamo anche eh, l'identificativo, eh, abbiamo anche elementi che hanno sia l'identificativo dell'enciclopedia, Tre cani, sia l'identificativo, tre cani online, sia l'identificativo dell'enciclopedia sapere.it, l'enciclopedia di Agostini, sempre poi con etichetta e descrizione. È possibile che invece, allora, eh, mi interessi non tanto gli elementi che hanno contemporaneamente queste due proprietà, ma che hanno solo una delle due. Ad esempio che hanno solo tre cani e non, e non invece l'enciclopedia sapere.it. Allora cosa faccio? Nego una delle due condizioni, e cioè gli chiedo gli elementi che hanno tre cani meno minus, e poi racchiudo la mia condizione tra graffe, meno l'enciclopedia De Agostini, e invio la query. Ci mette, vedete, leggermente di più, ma giusto pochissimo. Vedete che in questo caso la colonna che io ho lasciato, potevo anche togliere, potevo anche togliere dalla sezione, me ne sono dimenticato. Comunque, questo vi dimostra, il fatto che vedete la colonna vuota, vi dimostra che ehm, sto togliendo, appunto, ehm, cioè sto eh, chiedendo solo elementi che hanno la Treccani, ma non, in questo momento, l'enciclopedia, non l'identificativo dell'enciclopedia sapere.it. Questo non significa che l'enciclopedia sapere.it non abbia un articolo sull'idrogeno o sul Cile. Significa che al momento l'elemento sul Cile e l'elemento sull'idrogeno non contengono questo identificativo, che si spera verrà probabilmente aggiunto, visto che eh, è evidente che ci siano eh, questi articoli nell'enciclopedia di Agostini. A questo punto io posso anche fare una cosa diversa. Posso chiedere elementi che hanno vediamo un po eh, Treccani oppure cioè unisco le due condizioni che abbiano anche eh, che abbiano in alternativa alla Treccani eh, Treccani online l'enciclopedia Treccani l'enciclopedia italiana che chiamerò EI hey, enciclopedia italiana aggiungo questo campo e vediamo cosa succede. In questo momento sto chiedendo che ha elementi che hanno o tre cani, o enciclopedia italiana, o entrambe, cioè questa è l'unione di due insiemi, e poi meno quest'altro insieme, meno l'insieme dell'enciclopedia di Agostini. Vediamo cosa succede. Sempre 10 risultati, ovviamente. Cosa succede? Succede che io ho in questo caso ad esempio mi vuol dare sempre, so, sempre elementi che hanno, vedete questo è un risultato possibile della query, è il risultato per cui lui mi ha, io gli ho detto eh, possono avere tre cani, possono avere enciclopedia italiana, possono avere entrambi e lui mi ha dato solo elementi che hanno, eh, che hanno eh, tre cani e non elementi che hanno enciclopedia italiana. Se io ad esempio alzo il limite, lo alzo a 100, dovremmo avere anche alcuni elementi che abbiano magari enciclopedia italiana e non tre cani il che tuttavia non è certo, visto che appunto i dati sono puramente casuali, e infatti mi vuol sempre dare elementi. Oh, ecco, vedete, mi ha dato alla fine, eh, mi ha dato il Cile, e mi ha detto che riguardo al Cile, vedete, abbiamo eh, anche dei valori dell'enciclopedia eh, dell italiana. Eh, peraltro voi vedete che eh, mi ha dato eh, il Cile qua sopra, col suo valore della Treccani, e poi mi dà il Cile qua sotto con i suoi valori al plurale della enciclopedia italiana. Non me li ha dati su un'unica riga. Questo perché? Perché eh, banalmente lui ha trovato il Cile prima perché aveva un valore dell'enciclopedia treccani, poi perché aveva dei valori dell'enciclopedia italiana e quindi me li ha mostrati separatamente. È ovviamente possibile riunire questi valori in un'unica riga, siccome è più complesso, non ve lo mostrerò in questo video, ma sappiate che è ovviamente possibile. E quindi vedete, comunque io sto chiedendo elementi che abbiano tre cani, enciclopedia italiana, o entrambi, e non enciclopedia di Agostini, ed effettivamente io ho alcuni elementi che hanno tre cani, alcuni elementi che hanno sia tre cani, sia enciclopedia italiana, anche se mostrati su righe diverse, eh, volendo io potrei avere anche elementi che abbiano solo enciclopedia italiana non, eh, e non enciclopedia online in questo caso vedete eh, nella selezione di 100 risultati casuali non è accaduto ma è, è chiaramente possibile ok adesso noi abbiamo finora visto abbiamo finora visto come chiedere eh, a Wikidate elementi che abbiano due diverse condizioni insieme come chiedere a Wikidate elementi che abbiano Due condizioni ehm, che possono avere sia una, sia l'altra, sia entrambe, vedete con union, oppure come negare una condizione con minus. Possiamo vedere ancora, eh, ancora alcune altre cose, magari ripartendo sempre da questa query eh, di base, no? dalla query di base relativa a semplicemente la Treccani senza, senza nient'altro. Eh, come, cosa possiamo vedere? vedete ad esempio in queste query che passo senza spiegare in modo approfondito visto che sono cose un po' più complesse potete ad esempio vedere che io posso mostrare direttamente il link alla Treccani e non solo il suo identificativo è una cosa fattibilissima possiamo vedere ad esempio una query come, ehm, come questa ecco, optional è un'altra variabile importante vediamo, adesso spiegherò Uh, spiegherò questa query, magari, ecco, semplifichiamo un attimino e anziché mostrare gli indirizzi, mostriamo semplicemente gli identificativi, così da fare una cosa più semplice. Allora, sto chiedendo a questa query di mostrarmi tutte le persone che abbiano un valore della uh, proprietà 3365, cioè della Treccani, e che abbiano optional, eventualmente, anche un valore della enciclopedia italiana. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che devono avere la treccania e che eventualmente possono avere anche, anche l'enciclopedia italiana, ma se non ce l'hanno me le mostrerà comunque la query. Gli chiedo che questi elementi siano P31Q5, cioè umani, e possono essere cittadini dell'Italia, della Repubblica Italiana, oppure Unione, Union, vedete Union, del Regno d'Italia, e poi gli chiedo di dirmi se sono cittadini del, della Repubblica Italiana o del Regno d'Italia, gli sto chiedendo di mostrarmi, vedete, Nation Label, cioè l'etichetta del valore della P27, siccome P27 può avere solo due valori, che sono Q38 o Q38, Q172, eh, 579, evidentemente quasi tutti, eh, il, quasi tutti i valori che avrò nelle colonne saranno o Italia o Regno d'Italia. Mettiamo un limite, così eh, velocizziamo le cose, un limite a 10 e vediamo cosa succede. Limite a 10, ole. Abbiamo, e allora che cosa abbiamo? Vedete, eh, ci sono elementi che appaiono due volte, molti elementi appaiono due volte. Appaiono due volte per quale motivo? Lui li seleziona una volta perché, hanno, eh, perché hanno, eh, Italia, volta perché hanno paese di cittadinanza Italia, l'altra volta perché hanno paese di cittadinanza Regno d'Italia. Anche qui, ripeto, è possibile raggruppare, non lo mostro, però è possibile raggruppare su una stessa riga gli stessi elementi, vedete questo è lo stesso elemento, questo è lo stesso elemento, questo è lo stesso elemento, questo è lo stesso elemento, è, è ovviamente possibile raggruppare su una stessa riga questi due questi elementi. Comunque vedete che la query è efficace appunto, si tratta sempre di elementi che sono, che sono umani, che sono stati cittadini eh, dell'Italia, della del Regno d'Italia o di entrambi e che hanno, la Treccani hanno eventualmente anche l'enciclopedia italiana. Vedete Salvatore Nifoi ad esempio ha solo l'enciclopedia Treccani Online, non ha l'enciclopedia italiana, è mostrato comunque appunto perché l'enciclopedia italiana era un optional possiamo vedere ancora cose leggermente più complesse, vedete finora vi ho sempre fatto vedere i risultati in formato di tabella tuttavia possiamo anche scegliere un formato diverso da tabella, vedete quanti formati diversi sono disponibili e adesso eh, mostreremo eh, per finire due eh, appunto risultati diversi, allora vediamo queste ultime due query, questa e questa qui Cosa succede in queste due query? Allora, in questa query io sto chiedendo, vedete, persone che abbiano... Oh, sto chiedendo anche gli URL, vabbè, sto chiedendo anche gli URL, ma ripeto, gli URL non sono strettamente fondamentali, quindi li possiamo semplificare così. Allora, sto chiedendo, elementi che abbiano la proprietà della Treccani Online, eventualmente anche l'enciclopedia italiana, che siano umani che siano cittadini d'Italia o del Regno d'Italia o di entrambi sto chiedendo di vedere la loro, la loro paesi, il, il loro paese di stranianza in più che do altre due cose chiedo di dirmi qual è il loro luogo di nascita vedete e poi chiedo del luogo di nascita in quale entità amministrativa sia situato Vedete, e gli dico che deve essere situato questo luogo di nascita in Toscana questo asterisco serve a dare la ricorsività cioè evidentemente ehm, il luogo di nascita sarà situato sarà un comune o una frazione la frazione sarà situata in un comune il comune sarà situato in una provincia la provincia in una regione io gli chiedo di risalire direttamente al livello della regione che è la toscana e questo tramite l'asterisco se io non mettessi questo asterisco velocemente non avrei risultati perché nessuna eh, entità amministrativa della toscana a meno che la persona non sia nata genericamente in una provincia, è situata diversa, eh, direttamente nella regione e quindi questo asterisco serve. Mettiamoci un limite, per carità, limite 10, così se andiamo veloci, e vediamo i risultati. Vedete? Gli ho chiesto di selezionare anche il luogo di nascita, elemento più, um, più uh, etichetta. Il fatto che mi metta sempre Firenze è puramente casuale. No, no, no, non è che abbiamo solo, eh, diciamo, come dicevo, il limite fa venire fuori risultati puramente casuali, quindi il fatto che abbia beccato sempre Firenze è ovviamente un caso. Per mostrare che è un caso, proverò a rimuovere il limite sperando che la query non vada in timeout. E vediamo cosa può succedere. La query non è andata in timeout e abbiamo ottenuto ben 1166 risultati. Vediamoli. Vedete, sono ordinati, direi abbastanza casualmente, sì, sono ordinati in modo del tutto casuale, posso tuttavia ordinarli, ad esempio, a partire da birthplace label, in, in modo ascendente o discendente, ad esempio partendo da Alto Pascio, Arezzo, eccetera, e vedete tutti e 1168 i risultati, anzi, qui in realtà ne vedete... Meno, perché ne vedete comunque solo 200 per pagina, volendo anche 1000 per pagina, ecco non più di 1000 per pagina, vedete le altre pagine. E eh, appunto questi sono tutti i risultati, ovviamente molti appaiono due volte, tre volte, ma questo vi ho detto, eh, ad esempio, appaiono quattro volte, poiché, ehm, vedete qui c'è un caso in cui eh, l'elemento viene selezionato quante volte? Tante, viene selezionato quattro volte va a scopratolini perché... Prima volta Italia più, um, più uh, questa enciclopedia italiana, poi Regno d'Italia con questa enciclopedia italiana, Italia con quest'altro valore dell'enciclopedia italiana, cioè con un appendice, e poi Regno d'Italia con questa appendice. Quindi in realtà appunto eh, qui abbiamo tutte le combinazioni possibili che sono quattro, E in generale appunto molte persone vengono selezionate più volte, si può ovviamente eh, procedere a dei raggruppamenti che non mostro per semplicità ecco però vediamo una cosa interessante la cosa interessante è che io volendo posso anche dirgli dimmi un po' se questo luogo di nascita magari lo mettiamo optional ha delle coordinate vediamo un po' se questi luoghi di nascita hanno delle coordinate e queste coordinate le selezioniamo qui tra le variabili Cord. E rimandiamo la query. Vediamo cosa succede, sempre non metto limiti, sperando che... Eh, ecco qua, i risultati sono i stessi di prima, quindi tutti questi luoghi di nascita hanno coordinate, fortunatamente, direi. E anche qui posso procedere ad un ordinamento di questo tipo. Vediamo. Solo che non me le sta mostrando. Perché non me le sta mostrando? Strano, in teoria dovrebbe mostrarmela qui, però vedete che la colonna è vuota e mi sto chiedendo perché non me le abbia mostrate. Perché ho scritto VD anziché VDT. Ecco, ricordate sempre che le proprietà devono avere il prefisso VD, VDT e, e che gli elementi devono avere il prefisso VD. Quindi rimandiamo la query. Ecco. Abbiamo addirittura più risultati, forse perché alcuni di questi elementi hanno due coordinate, O oh, quindi ok, ma diciamo questo non ci preoccupa particolarmente, vedete anche tutte le coordinate. Ma qual è la cosa bella del vedere le coordinate? E potete visualizzare queste persone su una mappa, che adesso vedremo. Vedete, questa è la mappa di tutte le persone Note a Vichidata, che siano vissute in Italia, che siano state cittadine d'Italia o del Regno d'Italia, e che siano nate in Toscana, e che abbiano la proprietà relativa all'enciclopedia Treccani Online, ed eventualmente anche alla enciclopedia italiana. Vedete la mappa? Molti punti ovviamente... Eh, sono in realtà più punti tipo se io vado su questo punto di Siena guardate quanti ne vengono fuori ma soprattutto se io vado sul punto di Firenze che credo sia questo ne vengono fuori ancora di più quindi eh, ovviamente eh, poi eh, diciamo si possono anche ideare visualizzazioni migliori nessuno lo nega comunque questa è una visualizzazione anche vedete altri punti Livorno ecco eh, questa comunque è una visualizzazione di tutti i punti in cui appunto siano nate persone con queste caratteristiche e così come io posso fare questo gioco sul luogo di nascita lo posso fare anche sulla data di nascita o sul luogo di morte o sulla data di morte a seconda di come io voglio agire e quindi ad esempio in questo caso lo faremo con la data di nascita vedete? Eh, questi qua sono tutti i parametri sostanzialmente di prima non mi ci soffermo e in fondo gli chiedo la data di nascita Uh, vedete che anche qua c'è l'URL, ma vabbè, non mi metto a toglierlo, comunque uh, non è neanche difficile, provo a uh, spiegarlo, vedete, URI, uh, quindi URI mi dice che sarà un indirizzo, e l'URI concatena, concat, concatena um, i pezzi dell'indirizzo, che vedete nell'enciclopedia italiana stanno sia prima sia dopo l'ID, e di mezzo ci si mette l'ID, e li concatena come... Uh, come indirizzo. In generale, tutte queste funzioni leggermente più complesse rispetto a quelle che vi sto mostrando, quelle più base ovviamente sono optional, union, minus che ho detto prima, ecco, rispetto a queste funzioni, tutte quelle un po' più complesse come ad esempio appunto il far apparire l'URL concatenando pezzi dell'indirizzo, sono cose che uno copia da una query che ha già pronta e poi modifica. Ecco, questo è il modo in cui eh, molto spesso si eh, implementano poi nelle proprie query le funzioni più complesse. Ora proviamo a, a mandare questa query, giusto per... Ehm, vedete che ho messo in optional anche l'immagine, vedete che c'è un optional anche sull'immagine. Quindi, eh, l'immagine vedete non la visualizziamo qua, ma la possiamo visualizzare eventualmente in altro modo. Vedete tutti questi bei dati, eh, eh, l'etichetta, la nazione, Italia e anche il Regno d'Italia, vedete anche qua la duplicazione solita. Um, luogo di nascita, nata di nascita, immagine, indirizzo della Treccani, indirizzo dell'Enciclopedia Italiana. Come posso visualizzare in modo alternativo questa query? La posso visualizzare come griglia di immagini, ovviamente le duplicazioni ci sono anche nelle immagini, ma questo fa parte, ripeto, le duplicazioni si possono togliere, non le tolgo, per, diciamo sempre per non mostrare cose troppo complesse, sono tutte cose che ovviamente poi anche come togliere le duplicazioni sono spiegate all'interno all'interno delle pagine di tutorial, di guida che vi, ho, che vi ho linkato. Posso anche visualizzarla come linea del tempo. Vedete, altra opzione eh, è la timeline, la linea del tempo. E allora vedremo sotto forma di linea del tempo che evidentemente stenta a caricarsi salvo poi saltare no, ce l'abbiamo ok eh, abbiamo la linea del tempo vedete anche qua la visualizzazione è ovviamente perfettibile ci mancherebbe anche qua ci sono le solite duplicazioni comunque a parte questo possiamo vedere eh, ovviamente un addensamento di persone in questa parte più recente eh, per motivi abbastanza ovvi, nel senso che ci sono comunque più persone note, eh, quindi eh, se poi io posso ovviamente, ingrandire, mh, posso ovviamente ingrandire i periodi a scorrimento, chiaro è che eh, il caricamento può essere un po' difficoltoso, però ecco già vedete che eh, a scoppio ritardato comunque abbiamo questo... Uh, ingrandimento che ci mostra come appunto il particolare addensamento sui gli ultimi due secoli um, e ovviamente manchino persone nate tipo dopo, dopo gli anni 90-2000 in quanto uh, verosimilmente appunto non sono ancora sufficientemente famose da avere un elemento su uh, Wikidati io posso poi ingrandire ulteriormente e comunque vedete qui al di sotto mh, visualizzo le visualizzo ovviamente un po' incolonnate, perché sono incolonnate una sotto l'altra, ripeto, anche qua la visualizzazione è perfettibile. Comunque appunto visualizzo tutte le persone a seconda della loro data di nascita. Eh, ovviamente, ecco, io vi ho mostrato il servizio di query di, eh, integrato all'interno di Wikidata, con le sue eh, possibilità di visualizzazione integrate all'interno di Wikidata nulla impedisce di utilizzare servizi di query presenti in siti esterni che interroghino Wikidata in diretta oppure anche in differita ehm, per poi ottenere visualizzazioni migliori diciamo l'aspetto più importante di Wikidata come abbiamo visto nei video precedenti sono i dati inseriti in essa una volta che uno ha degli ottimi dati il più possibile precisi e completi poi diciamo ehm, la visualizzazione si può perfezionare successivamente, la visualizzazione comunque è sempre un aspetto molto importante, ma non si ha una visualizzazione buona se non si hanno dati buoni. Ecco, proprio a proposito dell'inserimento dei dati, vorrei dedicare eh, gli ultimi minuti di questo video mostrandovi uno strumento particolarmente utile per l'inserimento dei dati o meglio mostrandovelo diciamo giusto affinché conosciate la sua esistenza che è eh, quick statements che cos'è quick statements <coughs> quick statements è un tool per fare modifiche massive batch edit wikidata per fare modifiche massive su eh, wikidata non mi soffermerò sul suo funzionamento poiché esso è spiegato molto ampiamente, molto meglio di quanto non potrei fare io, nelle pagine di aiuto, in particolare se voi andate su New Batch, cioè per inserire una nuova lista di, lista di modifiche da effettuare su, ehm, su eh, Wikidata, otterrete, vedete, eh, una serie di istruzioni qua sotto, eh, eh, ci sono due modi diversi per inserire i comandi, quindi otterrete le istruzioni sia relative ai comandi V1, sia relative ai comandi CSV, anzi i comandi CSV sono spiegati in modo particolarmente dettagliato i comandi V1 invece sono spiegati in modo molto, molto sintetico tuttavia, ecco, tutte le spiegazioni complete le trovate nella pagina di aiuto pagina di aiuto che è stata tradotta comunque anche, no, non è stata tradotta in italiano quindi la trovate praticamente solo in inglese Uh, però ecco, diciamo, è particolarmente, particolarmente semplice e um, sarebbe comunque difficile da spiegare in un video, mentre qua trovate tutta una serie molto ampia di esempi, sia per, um, sia per il command sequence syntax, cioè, vale a dire, per i comandi v1, sia per i comandi csv, csv file syntax. Um, Trovate anche le istruzioni relative alle versioni precedenti di Quick Statements, perché Quick Statements ha avuto delle versioni precedenti, che sono tutte elencate qui, e che mh, hanno ancora alcune funzionalità che magari possono essere utili, quindi potete dare un'occhiata anche a quelle. Vedete che Quick Statements nel 2019 ha vinto eh, il premio come, ehm, come miglior tool relativo a. Uh, uh, a nella categoria editor, cioè nella categoria degli, dei tool che servono per modificare uh, Wikidata, ed è effettivamente un tool estremamente potente che vi permette di inserire, mh, a partire da, diciamo, sostanzialmente un file di Excel, una serie di, um, di dichiarazioni che voi, o anche di, di references, di, di note, di riferimenti, che voi, appunto, uh, abbiate a disposizione che vogliate inserire. Mm. Poi ovviamente ci sono anche una serie di, di pagine in cui potete chiedere aiuto, potete chiedere aiuto anche direttamente a me, nella mia pagina di discussione su uh, Wikidata se avete problemi nell'interpretazione del, del, di questo manuale, che tuttavia mi, mi pare... Mi è sempre parso, diciamo, almeno quando avevo dei dubbi, eh, chiaro, basta leggerlo diciamo, in modo attento, visto che alcune cose potrebbero sfuggire. Nel caso qualcosa non funzioni, probabilmente la soluzione si trova in questo manuale. Bene, mh, a questo punto, eh, anche per oggi, direi che possiamo aver concluso. Nel caso in cui eh, vi interessi ehm, qualche altro argomento, eh, potete ovviamente scrivermi oppure scrivere um, a Wikimedia Italia per segnalare il vostro interessamento ad ulteriori argomenti, eh, visto che ormai le mie idee si stanno esaurendo, e ehm, appunto fare richieste specifiche cercherò, eh, per quanto conosco, per quanto posso, di eh, esaudirle nei prossimi video. Buona giornata!